Allora, Vediamo Blockly Games Film, che è questo strumento gratuito ehm, che ci permette eh, di lavorare eh, in una maniera particolare all'interno del piano cartesiano, in realtà soltanto su una parte, perché abbiamo soltanto il primo quadrante. Vedete, abbiamo un asse X con le X che vanno da 0 a 100 e un asse Y che va da 0 a 100, quindi è di forma quadrata. E poi vediamo che qua abbiamo un cursore che possiamo far partire, uno slider, che segna lo scorrere del tempo. Eh, adesso questo grafico è vuoto, non c'è dentro niente, quindi se noi facciamo partire il tempo il tempo passa da 0 a 100, vedete che qui c'è il contatore, non succede assolutamente niente perché non c'è dentro niente. Qui vediamo che ci sono una serie di menu un primo si chiama Film, poi abbiamo Colore, Logica che vedremo fra un po', Cicli di vedremo fra un po', Matematica per fare delle operazioni, eccetera, cose un pochino più complicate. Iniziamo a vedere le cose più semplici. Nel menu Film vedo che posso eh, prendere e trascinare all'interno del riquadro che abbiamo a destra, che per adesso è vuoto, per esempio, questo Cerchio. Allora vedete che immediatamente è comparso un Cerchio. Un cerchio che ha al centro nel punto di coordinate 50-50, quindi esattamente in mezzo al, al nostro eh, quadrante con raggio 10. Chiaramente questi numeri io li posso cambiare come voglio. Per esempio, posso fare diminuire il raggio della, del cerchio, posso cambiarlo di colore in modo molto semplice. Ok. Allora, um, cosa vogliamo fare adesso? Vedere cosa vuol dire questa variabile tempo. Noi abbiamo la possibilità di uh, andare a um, creare un film, cioè qualcosa che si muova allo scorrere del tempo, no? come una pellicola, come vabbè, poi la pellicola ormai è in disuso, comunque come in un film dove con lo scorrere del tempo si vedono dei movimenti, quindi non una fotografia statica, non un'immagine statica e questo parametro, questa variabile tempo, ci permette di fare questo. Per esempio, se io metto che il raggio, invece che essere 5, deve essere uguale al tempo, vuol dire... Allora, adesso è sparita la pallina, per quale motivo? Perché il tempo adesso, il cursore, lo slider, è completamente tutto a sinistra, quindi il tempo vale 0. Siccome io ho detto che il raggio è uguale al tempo, in questo momento il raggio vale 0, quindi un cerchio di centro 50-50, raggio 0, praticamente sparisce raggio 0, quindi è sparito il cerchio. Ma io se faccio partire il film, cosa mi aspetto di vedere? Che al tempo uguale a 1 ci sarà qui in mezzo un cerchio piccolissimo di raggio 1, nel tempo uguale a 2 il raggio sarà diventato 2, poi al 3 sarà diventato 3, fino che a 100 sarà diventato un cerchio con centro in 50 e 50, perché questi sono fissi, di raggio 100. Quindi non lo vedrò il cerchio, perché chiaramente ehm, la circonferenza che delimita il cerchio sarà esterna, non potremmo vederla, uscirà fuori dal, da questo quadrante, perché raggio 100 chiaramente va fuori. Vediamo in effetti che succederà esattamente questo. Ok? Va bene, quindi questo in realtà è un cerchio ma per l'effetto ottico che abbiamo noi vedendo soltanto una parte del piano cartesiano può sembrare uno sfondo blu quindi questo può essere per esempio un trucco se vogliamo fare delle immagini con degli sfondi colorati possiamo fare in questo modo. Adesso comunque torniamo ad avere un raggio 5 vediamo che se andiamo invece a piazzare il tempo sulla scissa, cioè sulla X del centro avremo allo scorrere del tempo il cerchio si muove orizzontalmente, per quale motivo? Perché la y rimane fissa a 50, il raggio rimane fisso a 5, quindi non cambia né l'altezza del cerchio né il suo raggio, cambia però l'ascissa, cioè la x, quando, quando il tempo è 0, la x è 0, quindi il, il centro sta sull'asse y, poi man mano aumenta la scissa esattamente come aumenta il tempo. In modo del tutto simile, se invece il tempo vado a metterlo sulla y, avrò che cosa? un movimento verticale perché la x del, del cerchio del centro rimarrà sempre 50, quindi non potrà mai cambiare, sarà sempre 50, quindi sono questi qua verticali tutti i punti che hanno la x 50, il raggio non cambia perché è sempre 5, ma la y allo scorrere del tempo diventerà sempre più grande perché il tempo il contatore del tempo diventerà sempre più grande. Ok, allora qua adesso si tratta di... prendiamo quest'altro blocco, che si chiama linea, però lo mettiamo di un colore grigio, perché vogliamo soltanto che ci dia la, eh, il percorso che deve fare la pallina. Allora, adesso io lo metto, per esempio, con x uguale 0 e y vale 20 allora come no scusate dovevo andare sulla y allora come funziona lo strumento linea si capisce subito vedete una linea c'è cioè un, è un segmento per questo strumento chiama, i segmenti li chiama linee deve avere le coordinate del punto iniziale della linea quindi se, lo, se voglio metterlo qua il punto iniziale allora guardate che quando muovo il mouse qui si leggono le coordinate di, di che cosa? del punto su cui ho eh, messo il mouse quindi se voglio partire di qui vedo bene che la x è 0 e la y è 20 quindi metto 0, 20. poi voglio che eh, questa linea arrivi fin qua in alto a destra quindi voglio che arrivi fino al punto di ascissa 100 ordinata 100 lo spessore della linea, mi va bene che sia piccolo, lo lascio a 1 voglio che questa pallina, se io faccio Partire il tempo, e quindi faccio partire il film, la voglio vedere che parte da questo punto qui e arriva lungo questo percorso rettilineo fino qua in alto. Allora cosa faccio? Dunque, la X del cosa dovrà fare? Supponiamo che questo sia proprio un punto, non un cerchio, no? quindi lo faccio... Mol... Beh, adesso 12 è troppo grosso, facciamolo 2 così lo vediamo, ma è lo stesso piccolino. Allora, voglio che all'inizio la sua x, se deve scorrere lungo tutta questa linea qua, dovrà assumere tutti i valori tra 0 e 100, per ognuno di questi punti avrà scissa prima 0, 1, 2, 3, eccetera, fino a 100. Quindi mi va benissimo che la x sia uguale al tempo. Ok, la y come deve essere fatta? Beh, l'unica cosa che posso fare um, è capire qual è l'equazione di questa retta, ok? Questo, questo che noi vediamo, questa linea, è un pezzo di una retta, una retta che ha quota 20 e poi che pendenza ha. Per fare la pendenza di una retta cosa devo fare? Devo fare delta y fratto delta x, ok? Quindi andiamo un attimo a calcolarla. Io ho una retta che deve passare partire da qua, da quota 20, e arrivare qua in alto, a 100, 100. Quindi questo è il punto 100, 100, e questo è il punto 0, 20. Allora, cambiamo colore, dobbiamo calcolarci la pendenza. Delta Y, dislivello verticale, com'è? Questo è a quota 100, questo è a quota 20, quindi il dislivello verticale è 80. Mentre il dislivello orizzontale si vede benissimo che è 100. È tutta la larghezza del quadrante, no? 100. Quindi la mia pendenza è data da 80 centesimi, cioè 8 decimi, cioè se lo voglio scrivere come numero decimale, 0,8. Quindi alla fine questa retta blu, che equazione ha, y uguale la pendenza, che è 0,8, per x più la quota che è 20. Ricordatevi no, che tutte le rette che non siano rette verticali, e quindi questa è obliqua, va bene, si possono scrivere così le loro equazioni. Qui c'è la quota e qui c'è la pendenza, l'abbiamo già detto tante volte. Quindi siccome abbiamo scoperto che 0,8 è la pendenza e 20 è la quota, adesso riusciamo a fare quello che volevamo, perché questa y, quindi, io come la devo calcolare 0,8 per x più 20 quindi devo fare delle operazioni vado nel menu matematica prendo il blocchetto con l'operazione so che devo fare che cosa? prima di tutto moltiplicare la x per 0,8 attenzione che il, non si deve mettere la virgola decimale ma si deve usare il punto decimale se no credo che non lo prenda poi ci vuole un per qui ci devo mettere la x ma la x che cos'è ragazzi qua? È il tempo, lo vedo da qua, c'è scritto che la x è uguale al tempo, quindi 0,8 lo moltiplico per il tempo, poi devo aggiungere 20 che è la quota, quindi mi serve un altro blocchetto per fare le operazioni e questa roba che ho calcolato alla fine, il più è già selezionato e mi va bene, Deve essere sommata a 20. Ok, questa è l'espressione che mi dà la Y che voglio. La piazzo qua, faccio partire il film e vedo esattamente il film che volevo vedere. Ok, allora, quando... Eh, adesso facciamo, rimettiamo un attimo il raggio un pochino più grande. Eh, no, adesso non esageriamo. Facciamo un 10, ok... Allora, adesso, una volta che avete finito di fare un lavoro, di aver ottenuto quello che volete, cosa fate? Eh, se no, lo perdete il lavoro. Per salvare il link a questo lavoro, attenzione, non dovete copiare questo, perché questo link non porta a questo lavoro. Ok? Porta... Se siete sullo stesso computer e utilizzate il computer dove avete fatto il lavoro, vi riporta qui. Ma se date il link a qualcun altro, per esempio alla prof di matematica, perché vi ha dato un'attività da fare, eh, con questo link la prof di matematica arriva a questa pagina del suo computer e trova l'ultimo lavoro che ha fatto lei, non quello che avete fatto voi. Quindi non va bene. Per prelevare il link al vostro lavoro, mi raccomando, dovete invece cliccare su questo pulsante. Vedete? Salva. Quindi clicco su questo pulsante, mi viene fuori questo link, lo seleziono, lo copio e poi vado a incollarlo eh, dove mi serve incollarlo, questo qui. Da quando avete fatto, da quando ab abbiamo cliccato qui, vedete che adesso è comparso anche qui, quindi a questo punto andrebbe bene anche copiarlo da qui, però attenzione, mh, comunque sia, per non sbagliarvi, eh, per per essere sicuri che state prendendo il link al lavoro fino all'ultima modifica che avete fatto, vi conviene sempre cliccare su questo pulsante qua. Ok? Basta. È tutto.